Ciao a tutti, in questo nuovo episodio del canale YouTube di Color Connection vediamo qualcosina che riguarda Illustrator. Avete di fronte un oggetto con la classica ombra sfumata che viene creata con Illustrator attraverso il pannello Aspetto, Appearance in inglese, che potete richiamare dal menu Finestra Aspetto. Vediamo che sono elencate tutte le caratteristiche dell'oggetto selezionato, tra cui anche l'ombra esterna. Posso cliccare per modificare il colore e i vari parametri dell'ombra. Una cosa che è difficile da determinare all'interno di Illustrator è la dimensione di quest'ombra, perché come vedete, pur essendo l'ombra spostata a destra e verso il basso, si estende di molto anche a sinistra e in alto, in quanto ho utilizzato un valore di sfumatura molto alto vediamo come possiamo cercare di ridurre quest'ombra nei due lati che ci interessano meno. Per fare questo io utilizzerò una, una caratteristica del pannello Aspetto che non è molto conosciuta, cioè il fatto di poter creare più tracce o più riempimenti abbinati allo stesso oggetto. In questo caso io vado ad aggiungere un riempimento all'oggetto, il riempimento mi va bene che sia bianco, lo porto sotto alla traccia e vado sostanzialmente ad applicare l'ombra sfumata al riempimento piuttosto che a tutto l'oggetto, al riempimento che sta sotto. Ho di fatto due riempimenti, uno senza ombra, posso nasconderlo o mostrarlo quando voglio e uno con l'ombra abbinata, quindi nascondendo il riempimento nascondo anche tutti gli effetti associati. Per ridurre l'ombra non devo far altro che aggiungere a questo riempimento che ha l'ombra un effetto di trasformazione. Dal menu dall'iconcina più che dal menu degli effetti vado su Distorce Trasforma, Trasforma. Posso usare come punto di riferimento il punto in basso a destra dell'oggetto e andare ad operare una riduzione dell'oggetto in base a quel punto di riferimento metto la preview e vedo immediatamente che l'ombra viene ridotta viene anche spostato l'oggetto quindi vado a compensare con un valore di spostamento la posizione dell'oggetto non devo fare altro che regolare correttamente questi parametri per ottenere un'ombra che si sbilancia da un lato e non esce troppo non è troppo evidente sui lati che non mi interessano Vi invito a rimanere aggiornati attraverso il canale YouTube di Color Connection, se avete domande, commenti sui video che vengono caricati sul canale potete tranquillamente farlo attraverso i classici strumenti di YouTube. Alla prossima volta, grazie.